Sì, grazie Presidente, sono molto attento invece ad ascoltare le indicazioni e anche le, le parole no, dell'opposizione. Come, come appunto detto, diciamo una, eh, il Tarre si è pronunciato in modo molto, molto palese, molto chiaro, perciò insomma, non, non, non ci resta che eh, dare seguito insomma, a quella volontà politica che era mirata proprio allo spegnimento di quell'antenna per la tutela dei ragazzi e anche e soprattutto insomma, dei bambini piccoli insomma, che frequentano quella scuola ricordiamo che comunque la commissione ambiente ha svolto due commissioni proprio per, insieme ai comitati, insieme ai genitori insomma, per affrontare di petto questa questione ringraziamo comunque ecco, diciamo, il TAR che in qualche modo ci aiuta e ci sostiene su una scelta che insomma dal punto di vista tecnico era doverosa, perciò non ci resta che votarla a favore eh, sperando comunque insomma, ecco, di trovare poi una risoluzione anche sulle altre questioni e sulle altre antenne che chiaramente non rispettano i parametri di leggi eh, sul territorio capitolino. Grazie.